fino a endgame Anche se ho l'impressione che la sfida durerà poco Ma a prescindere da questo ragazzi lo vedete Joseph di livello 1 E infatti non gioca credo da quasi anni A Fortnite almeno seriamente parlando Di conseguenza credo ragazzi da anni come minimo Attenzione da anni qualche minigioco Ma non si può considerare no, vabbè non sono partite Non sono partite a tutti gli effetti E quindi niente ragazzi vediamo quante ne prendiamo Ok ragazzi quindi ci siamo buttati agli Authority E abbiamo fatto un paio di partite di assestamento Infatti come potete vedere i nostri livelli sono cambiati ma giusto così pe perché ne abbiamo vinte troppe ragazzi non potevo pubblicare troppe vittorie di fila Ma non è vero dovevo ricordarmi i tassi <ride> Sì esatto ma non, non ti qua. quindi scendi qua dove sto io vai vai tranquillo vai Ti, ti copro io fra ok non è andato proprio come mi aspettavo però eh, tranquillo diciamo Ti aiuto ti aiuto sì sì parte. sì vai vai vai tranquillo ti, ti vedo ti vedo sei sotto la mia protezione in Allora corta, non c'ho le armi aiuto Me ne sono accorto me ne sono accorto Sono con te fra prenditi l'assalto vai Ora prendiamo le però... ceste che ci sono in zona vai Allora Qua dovrebbe Faccio esserci qualcosina così mi proteggo pure va. va bene va bene Fa una cosa Lascia l'assalto che hai trovato E prenditi questo Lascia l'assalto che hai trovato Ok un momento Ok come fa? Ok Vai non Joseph Allora vai su inventario E poi quadrato Inventario e poi quadrato Ok Ok, okay. Oh grazie C'è gente sotto Ma non credo sia un problema per ora io vado ma qui, mi prendo l'altra cesta tutti dal primo Ok, carino ultimo. questo Andiamo, andiamo, scendiamo Vai, vai, ci sono, sono con te Posto, medikit, eh, ok Ma questi nemici, per curiosità, ma dove stanno? Ma stanno Perché... giù, ma non ti preoccupare Io un oh. po' mi preoccupo è Che è stato? Non lo so Cerco... Mi sembrava non una non flare è gun bordello, che ci ha ma... colpito, non so Qua è un fucile a pompa, granate, se le vuoi Stiamo, ci spacchiamo le gambine, sì No, no, non ti preoccupare, Bastiamo fare un po' di parkour Dai, scendiamo parkour, Ma amici. non ti preoccupare Vedi che sta a due ma, sinistra, Sta un fucile a pompa sta un fucile a pompa Sotto ci stanno, sotto proprio eh. eh. Un eliminato Era da solo probabilmente No, no, no, è lì, è lì, sulla sinistra Ok, okay. Facciamo una cosa allora. però, con calma Lì c'è un altro so, bot Questo sta venendo qua Vai, vabbè, tranquillo No, ha preso in realtà un condotto Fatti una pozza grande, vai Uno proviamo, dovrebbe entrare da quella porta, è entrato Arrivo Un eliminato Mi ha sparato un bot non era vero, non era un bot Ok, un altro eliminato Era un bot quello Devo le telecamere Beh, Ok, appena visto. possiamo dovremmo salire Perché stare qua sotto non è una grande idea Recuperati Qua ci dovrebbe stare tutto, un paio ti di cesta lo copro io Va bene, va bene Ti copro io Coprimi Joseph Anche se credo dovrebbe essere il contrario Però anche per la cella. No, no, ti copro io Fidati Oh, oh, stanno, aspetta, stanno qua Vieni, vieni, vieni Ci sto sto con te, ovviamente Vai, vai Ho lanciato un paio di granate Una a terra Mi sono colpito da solo con una granata un attimo solo che mi faccio il medikit. Il tizio lo vedi, lo vedi, lo vedi. Sta salendo. Copri, metti un muro, metti un muro, metti un muro. Ah, ok, vabbè. Mi piace. Mi è, piace. è, piaciuto. è piaciuta. Mi è piaciuta, mi è piaciuta, ok. Meglio no, così, meglio così. che sennò no la gente poi se lo prende. No, vabbè, ragazzi. Allora, se. Tanto io ma bando questo tutti i commenti di boss. quelli che insultano. Sì. Easy. Sta arrivando Scusa qualcun altro, mi sa, eh. Sta arrivando qualcun altro, mi sa. Spero di no. Questo hai visto com'è brutto quando ti lanciano le granate qua dentro, eh è un bijou eh? Sì, è devastante, diciamo che non te ne esci poi allora io mo non faccio porco. una cosa, vieni seguimi ti aspetto Joseph No! tranquillo, sono con te non ti preoccupare andando tu devi prendere sulla zipline ed è subito sera Fra, che poeta c'è gente dove? vedo vedo vedo vedo no quello è un bot ah, mi sa ah è un bot? Tu. Sì, credo un di... BK85 che è un bot? no, no No, non lo Come so. No? Vabbè, non ho idea. Vabbè, comunque, sicuramente non è uno scagnozzo dell'agenzia. Io uno l'avevo eliminato. Però stava qua a terra, se non sbaglio. Oh. Eh, sì, infatti, sta angolata. Guardalo, guardalo. Poverino, arenato. Non sa cosa sta facendo no. della sua vita. Ma infatti, Ma sto Medici cercando. Io sto cercando. No, medikit. A parte che lo sto portando io il medikit. Vai, ne ho già due. Allora sta qua viene della fine. La kill ma mi è arrivata oh. di quel tipo, quindi ce ne possiamo andare, vai, andiamo sulla zipline. Oh, copriti, copriti copri oh, alla... okay. non so dove. dove. Dall'altro lato, mi sa. Sì, imbatti. Dall'altro lato, viene di me. Sono bot, Sono botto, sono a botto, vai, vai. Te lo puoi fare l'altro Vai, vai, fatto lo fatto lo fra, vai. Uh! Sì, ma colpito, uh. te lo puoi fare, mancato okay. che una botta in fronte. Ci sta, ci sta Vabbè, allora, tanto sta ah, la pozza sta. grande, fatela pure, dai Io ho tre medikit, non so se è meglio portarmi le pozze piccole Però sinceramente non credo no, Le pozze piccole ce le ho io, dalle a me Ah, ok, ok, a posto Vai, stanno lì Tanto poi non te le saprò dare in velocità Mi no, sembra giusto ce ne sono già sei Ok, a posto, a posto, va bene eh, È già Ti fatta Tanto, ragazzi, me... è vinta Cioè, io questa la gioco come se fosse già vinta, capito? Molto cioè, Joseph, tanto è uno scudo da guerra Cioè, Joseph prende danni, ma è come se non li prendesse Bah, non si apre Uh, una chest. Aspetta un attimo, attimo resta un attimo qua. Non morire Joseph no. fin tanto che io no, vado no, un attimo. Vado da solo andando, Vai, vai, bravo, bravo solo. Questo è, è quello certo che io, fanno io. i fratelli, ti lasciano da solo Ho avuto sì, un'idea un po' più intelligente, un attimo solo Ma che c'è l'elicottero? Ho portato la stiglieria Fra, ti piace questo elicottero nero come che piace a sono, te? vai Andiamo Ma no, mi tranci a metà con l'elicottero? No, ti... ma vai tranquillo Ma qua come sei tragica Vieni Vieni, Vieni che si sta sale? Ma Come Ma come come si sale? Quadrato Allora, sta gente là Quindi ora pushiamo contro quella gente allora, devo un attimo capire però la... Ah, oh, aspetta! Vai, scendi di fronte. Scendi, scendi. Quadrato, quadrato, Pepp, quadrato. Sì, sì, sì. 41. È uno scarsone. Però c'è il compagno che sta sparando. Non so da dove, ok, sta qui. Eliminato. Entrambi, Easy. Easy. Un attimo solo. Stai Vabbè, quella roba non è che ti interessi, quindi non di buttare. Mm. No, Più no. che altro vado io perché sta un'arma oh, che mi safe, serve. Oh ce la safe, Vai, vai, prendi l'elicottero, prendi l'elicottero. Ma lo devo guidare io. Vai, vai, guidalo per ora tu. No, no, eh, cambia posto, posto cambia posto, cambia posto, cambia posto. Cambia posto. Vai. Ok. Vai. Ora dopo ci buttiamo le curabombe dopo ci buttiamo le cura non ti preoccupare, vai. Bastassero quelle per vincere contro. Per... Ma non ti preoccupare. Vedi fra, come se non fosse successo niente, easy, questa è una partita easy, già vinta tanto è già vinta, perciò non hanno voglia di giocare, perché di una bestia sono forte ah. Joseph the Gamer, ma che giochiamo a fare? Ma che senso ha questa cosa? No, è tutto cosa? chiaro. Ma tanto qua a parte che non sta manco lootato, cioè stanno proprio intere ceste lasciate sui tetti. Cioè, abbiamo già tolto quello che ci interessa. Va bene, va bene, fra, scusa. Sta gente là sotto, la vedi? No. Va bene, sta nell'acqua. Mamma mia, ma che pro, mamma mia, fa paura oggi Non c'è niente da fare da dire Ragà, cioè, la safe sta in una zona un po' particolare Ci, cost ci saremmo costretti a costruire, mi sa Ah, boh, questi stanno nascondendo per forza Sì, free, sì, fra, hanno paura, hanno paura Vabbè, come potrebbero non averne, a dire la tutta Certo, non ci sono le squadre dice, no, quello è troppo scarso, c'ho paura, <ride> è meglio che andiamo no. via fa Potrebbe fare dei movimenti bruschi inaspettati Esatto, li confondo col mio stile da inesperto Allora Ah, yeah, qua manco ci sta nessuno, ma questo dove è stando? Non lo so, siamo in undici eppure, cioè dovremmo essere tanti. Poi vorrei stare un apprivvigionamento. Ah, forse c'è gente lì? È un muro da poco costruito, ok? Sì, aspetta. sì, aspetta, Aspetta, sono due team, sono due team, credo però, eh. S allora, aspetta, appena gente. scendiamo costruisci, appena scendiamo costruisci, vai costruisci, costruisci. Sì. Vai. Ci sono. Eh, ma c'è un po' di gente qui, eh. Vabbè. Easy. Ah, sono scarsi, vai, sono scarsi. Sì, sì. sì. Mi sono giocata pure sì. male apposta, ma non ha funzionato. Ok. Forse piccole. sono altri? Sì, di fronte. No. Boh, non lo so. Ah, sì. serio. Ah, vai, vai, fatelo dov'è. Ma come? Da posto, vai. Ma no, questo è sicuramente un altro bot Sì, sì, sì per forza. C'è gente, c'è gente. Dove, dove? Lì, lì, lì. Ok. Vai, pusha, pusha, pusha. Seguimi, Ho seguimi, colpito, vai. Tanto li abbiamo po'. fatti malissimo. Io mi metto da sopra. Come io mi metto da fuori. sopra. Tu magari sparai lì dal basso quando vuoi. Una terra, vai Colpito un po' 99, fatto dai, è morto, è morto, va easy. Ok, vabbè, questi sono proprio scarsi. Eh, vabbè Ma infatti, ma io sto giocando. Sia ehm, chiaro, ragazzi. No. pure io sto giocando male perché ormai abbiamo capito il livello della lobby. Non dovrebbe essere un gran problemone. E, e niente, vediamo invece qualcun altro. Non lo so, in questa zona io non vedo più nessuno. Eh, non lo so, Fra. l'elicottero come sta messo? L abbiamo attirato l'attenzione. L'elicottero sta messo eh. benone, guarda, se vogliamo riprenderlo. Eh, si, sì, vai. Eccomi qua. Ok, vai, allora vediamo un po'. Ah, stanno lì, stanno lì. Un po' complicatucci no, da eliminare questi ehm... Ah mi è arrivata eh una brutta cosa Eh sì. Scendiamo scendiamo vai scendiamo Allontanati dall'elicottero appena voi perché questo a breve esplode sì. Sono a bot comunque credo eh non Vai una terra, una terra una terra ma no. Ma vai easy, fra. Fort, ma che... Forte, mo, sai che fare? Ma mi butto giù. Non la voglio vincere No, ma così. non farlo. Ma sei calmo. Ma mi butto tro... giù. No, non Mi va... butto. No. Ma mi butto, Fortunato. Ma sei troppo Io in basso. Io con i bot non la voglio vincere. Ma come non la vuoi vincere? È una non questione di Non la voglio vincere con no. i no. bot. Già, devo ma vincere la prima che mi scenda. No. Ma No. No. no.